Qualche settimana fa abbiamo conosciuto questo prodotto in versione diciamo preview, abbiamo giusto visto gli elementi principali. Adesso andiamo ad approfondire la conoscenza del nuovo LG Q6, arriva nei negozi a meno di 300 euro. Torno dunque sul tema di LG Q6 per mostrarvi dunque questo prodotto con il famoso full vision display, cioè quella soluzione che ha ridotto drasticamente le cornici di questo telefono portando la dimensione complessiva diciamo, ad un livello molto, molto, molto accettabile, perché pensate che, insomma, che questo telefono pur essendo contenuto nella sua dimensione ha una diagonale da 5,6. 5 pollici. Bisogna dire che questo porta il telefono ad avere una razio molto particolare, diciamo un numero di pixel particolare perché è 1080x2160 pixel. Sulla parte posteriore c'è il sensore fotografico da 13 megapixel, mentre per quanto riguarda la camera anteriore siamo a 5 megapixel con l'apertura 2.2, il sensore frontale tra l'altro ha sempre un'apertura 2.2 pixel leggermente più grandi per una cattura di immagini insomma, diciamo di buona qualità. Ecco, questo telefono comincia ad avere competizioni, no? cioè, abbiamo visto che Wiko ad esempio ha lanciato eh, un prodotto con la stessa razio eh, 18 noni eh, qualche giorno fa, però devo dire che forse gli elementi distintivi eh, di questo prodotto stanno essenzialmente nel eh, software. Intanto, eh, sottolineo il fatto che all'interno di questo eh, telefono eh, ci sia comunque eh, già Android eh, 7.0 no? andiamo a vedere esattamente 7.1.1 per eh, la precisione, eh, un prodotto secondo me che ha in alcune caratteristiche eh, i suoi elementi distintivi, ad esempio il fatto che eh, voi possiate fare un eh, selfie già eh, quadrato, eh, questa è una delle possibilità che avete, vedete la modalità di ripresa eh, del eh, vostro eh, telefono essenzialmente eh, può essere ad esempio quella dello eh, scatto quadrato. Eh, oltre a questo, il Q6 riprende alcune delle caratteristiche eh, fotografiche eh, del eh, G6, ma anche del successivo. V30 con ad esempio eh, la guida scatto, no? voi potete, eh, per fa faccio un esempio, fare una foto a questa mano con, sullo sfondo dei monumenti, tenere la mano come guida e quindi proporre ad esempio delle GIF eh, animate molto carine, oppure eh, potete scegliere, eh, lo vedete, il fatto di eh, avere una griglia di scatti, quindi di affiancare alcuni eh, scatti per eh, comporre poi una griglia quadrata, vedete che eh, essenzialmente io scatto uno, poi scatto 2, in questo caso le foto saranno eh, sempre eh, le stesse scatto 3 e poi scatto 4 vedete ho composto una griglia che in questo momento posso una volta che ho scelto eh, di utilizzarla posso eh, andare essenzialmente poi eh, a condividere eh, sui social oltre a questo avete la possibilità ad esempio eh, di fare uno scatto con un gesto eh, della mano sempre per eh, quanto riguarda eh, i eh, selfie e poi non solo, avete anche la possibilità di fare uno scatto con eh, la parola cheese, con la parola whisky, con eh, la, eh, addirittura la parola LG, eh, quindi insomma, facilitare lo scatto di eh, un eh, vostro selfie evitando ad esempio il eh, fastidio di dover muovere eh, la fotocamera proprio nel momento in cui voi eh, fate un'azione di eh, questo genere. Allora, io trovo che in effetti la cura del software sia il vero elemento di differenziazione no? tra questo telefono e molti altri che trovate in circolazione che hanno magari caratteristiche tecniche anche superiori dal punto di vista semplicemente eh, del, dell'hardware eh, vedete sempre le modalità di scatto che potete utilizzare con la modalità quadrato con la modalità base quando entrate in modalità base eh, avete essenzialmente eh, ulteriori possibilità di eh, scelta anche in, quest in questo caso con la possibilità di mh, avere eh, l'HDR che è una eh, delle opzioni che avete e poi di scegliere essenzialmente eh, quale tipo eh, di risoluzione volete ad esempio per i video nel caso in cui voi girate eh, i video oppure la scelta anche della dimensione delle foto, no? vedete potete scegliere eh, tra 4 terzi, tra 16 noni oppure tra i 18 noni che vanno eh, a riempire essenzialmente eh, tutto il Display. Questo prodotto non ha un sensore di impronta digitale, no? vedete essenzialmente che non eh, ci sono sensori di impronta digitale, andando a vedere il telefono abbiamo visto prima fotocamera dunque da 13 megapixel, l'altoparlante è in eh, questa parte eh, inferiore, su questo lato avete il cassetto per eh, la sim e la micro SD, il volume rocker quindi il controllo del volume in eh, questa posizione sulla parte superiore essenzialmente avete sotto solo il secondo microfono per il bilanciamento del rumore il pulsante di accensione nella parte inferiore il connettore che curiosamente è un eh, micro usb non è usb type c e poi il connettore per eh, le cuffie da eh, 3 mm, eh, e mezzo. non c'è il sensore di impronta digitale e allora avete essenzialmente una eh, possibilità di scegliere il blocco dello schermo ad esempio con il riconoscimento eh, del eh, volto, lo potete fare eh, con ad esempio un riconoscimento del volto eh, avanzato, eh, questo vi permette essenzialmente di non eh, farvi gabbare da una eh, fotografia o da un eh, vostro video eh, mostrato davanti al telefono però rallenta essenzialmente eh, lo sblocco del eh, vostro telefono quando eh, dovete eh, settare il riconoscimento del volto, basta essenzialmente che voi alziate e abbassiate la testa in modo diciamo molto molto semplice. Ecco ma il telefono poi come funziona? Diciamo che eh, insomma il telefono non ha esattamente una dotazione tecnica di quelle da paura perché all'interno c'è lo Snapdragon 435, un processore che diciamo, è una sorta di fiatuno dei processori. No? Parco nei consumi, eh, discreto eh, nel, eh, nel funzionamento, però, ecco, vedete come in questo caso eh, il processore: insomma, diciamo che non è sicuramente eh, tra i più potenti in circolazione. Non farei del processore eh, l'elemento di scelta di questo telefono che pur comunque ha una buona dotazione perché poi al suo interno ad esempio eh, ha 4 giga di ram eh, che lo rendono secondo me eh, appetibile per quanto riguarda la memoria eh, interna avete allora tre versioni 2 GB di RAM con 16 GB di memoria, 3 GB di RAM con 32 GB di memoria e 4 GB di RAM nella sua versione con 64 GB. La versione che sto provando io è quella con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria che come detto prima sono espandibili poi con la micro SD utilizzabile in questo cassettino fino a 256 GB di memoria. Prima vi ho mostrato la fotocamera velocemente, ma non vi ho fatto vedere eh, essenzialmente il eh, tempo di scalto. No? Eh, vediamo eh, quanto richieda eh, la messa a fuoco e lo scatto vedete che la memorizzazione è praticamente eh, immediata eh, come spesso accade tra l'altro con i prodotti di LG una volta che avete eh, scattato la vostra immagine e che vi appare nella eh, galleria sapete che avete questa linguetta che vi permette di eh, condividere eh, essenzialmente in tempo reale la vostra eh, immagine con eh, la condivisione insomma a seconda delle applicazioni installate come adesso io ad esempio non ho qui Twitter eh, su questo telefono se no apparirebbero Twitter, Facebook e tutte le opzioni di eh, condivisione quindi eh, rivediamo ancora una volta vedete il tempo di scatto comunque eh, molto eh, veloce se volete una volta messo a fuoco avete la possibilità di eh, regolare essenzialmente l'esposizione eh, della vostra mh, fotocamera foto diciamo eh, discrete eh, all'interno eh, del eh, nuovo Q6 c'è anche la radio, la radio FM eh, disponibile che secondo me è sempre eh, un'opzione interessante avrete modo di ascoltare i programmi di Mr. Gadget avete modo di ascoltare il mio meraviglioso programma eh, radiofonico vedete in eh, questo punto la presenza dunque della eh, radio eh, FM e poi vabbè, insomma milioni di applicazioni che potete eh, piazzare con android peso tutto sommato eh, più che accettabile 149 grammi ripeto che eh, parliamo eh, vi ricordo che ri, parliamo di un telefono da 5,5 pollici eh, di eh, diagonale 142,5 mm eh, 69,3 mm e 8,1 eh, mm di eh, spessore che ne fanno comunque un prodotto secondo me eh, più che trasportabile e più che eh, tascabile um, Diciamo che Q6 ha dalla sua la, la presenza del Full Vision Display, un'ottima eh, cura, secondo me, dei eh, dettagli per quanto riguarda il software. Ecco, forse dal punto di vista tecnico, mh, diciamo, non è uno dei prodotti più performanti del eh, mercato, però tutto sommato, insomma, eh, con il prezzo che è inferiore ai 300 euro che trovate oggi sul mercato, credo che sia un buon bilanciamento tra eh, costi e benefici come al solito, perché so già quali sono le vostre eh, obiezioni, si può trovare di meglio eh, con prezzi più bassi, ma questo insomma capita con qualunque prodotto, noi possiamo eh, analizzare in eh, qualunque momento. Io apprezzo la scelta di LG di portare Full Vision Display eh, su questo prodotto, mi piacerebbe eh, vedere anche eh, un ulteriore salto in avanti nelle specifiche eh, tecniche, sarebbe sicuramente gradito.